Salve a tutte e tutti che mi seguite. Una benedizione e che Dio vi assolva a tutte le sorelle e i fratelli che mi guardano dal vostro eh, reverendo Sant'Enciano. vostro vescovo anzi dal vostro arcivescovo spero che dio vi accompagni a tutte e tutti voi anche se io sono sempre stato ateo ma d'altra parte ero disoccupato ed ho trov dovuto trovare una professione siccome in italia non si incontrano né lavoro né professione alcuna e allora io ho trovato una professione di fede care sorelle e cari fratelli qua oggi ci troviamo riuniti a commentare i vangeli siccome io ho perso la mia bibbia di gerusalemme edita dalle edizioni paolini la stessa casa editrice che se non mi sbaglio scandali a parte ha editato le opere di Down brown tipo eh, non so i misteri catari oppure angeli e demoni ed anche eh, tutti i misteri cattolici che sono delle vischerate tanto come i testi canonici, comunque fa niente, suppliamo a, eh, a questa mia mancanza che mi sono perso la Bibbia di Gerusalemme con i Vangeli apocrifi. Quindi, stiamo nello spazio della letteratura sacra edito dalle inaudi tascabili perché voi dovete sapere che eh, care sorelle e cari fratelli che di Vangeli ne sono esistiti eh, centinaia forse migliaia significando il termine nient'altro che buona novela cioè la venuta del messia e il messaggio salvifugo scatologico che apportava. E quindi che non ci sono solo i quattro Vangeli canonici, i tre sinotici e il quarto asinotico, più quello che alcuni hanno considerato come il quinto evangelio quello eh, dell'apocalisse di san giovanni che lo hanno messo in appendice perché non hanno potuto fare a meno di metterlo anche se con molte correzioni allora qua troviamo che c'è sono eh, molti vangeli dell'infanzia eh, sulla vita di giuseppe il ma vediamo l'indice infatti non starò a leggervi tutti i vangeli adesso ma per dirvi come in tempi molto pristini delle comunità cristiane che ancora non erano organizzate in chiese si organizzavano i vangeli i vangeli apocrifi sono dell'infanzia protovangelo di giacomo vangelo dello pseudo tommaso vangelo dello pseudo matteo vangelo dell'infanzia arabo siriaco vangelo dell'infanzia armeno libro sulla natività di maria storia di giuseppe fagname interessante che per spiegare come maria sia nata vergine in un vangelo di maria spiegano che anche la madre di maria è nata vergine quindi anche la nonna la bisnonna forse in linea con la verginità di eva poi c'è il vangelo della predicazione Vangelo Vangeli giudeo cristiani Vangelo degli ebioniti Vangelo dei Nazareni dei Nazarei Nazarei Nazarei Nazare. Vangelo degli Ebrei frammenti papiracei papiro di Osirino Ossirinco 840, papiro e Gerton, 2, papiro di Faja Jum, Papiro 11 710 di Berlino. Beh, conservato in Berlino. Vangeli della Passione e della Resurrezione. Vangelo di Pietro, Vangelo di Nicodemo, Atti di Pilato, testo greco A, testo greco B, discesa all'inferno, testo greco, testo greco latino A, testo greco latino B, ciclo di Pilato, cioè Ponzio Pilato, sentenza di Pilato, anafora di Pilato, paradossis di Pilato, morte di Pilato, lettera di Pilato ad Erode lettera di erode a pilato lettera di pilato a tiberio lettera di tiberio a pilato si scrivevano molto fra di loro pilato erode e tiberio se la passavano scrivendo e scrivevano naturalmente di gesù cristo e se no di chi altri perché altrimenti perché farci un vangelo su quelle lettere dichiarazione di giuseppe di arimatea la vendetta del salvatore vangelo di bartolomeo poi c'è eh, la serie di vangeli sull'assunzione di maria dormizione della santa madre di dio transito della beata maria vergine vangeli gnostici che sono i miei preferiti vangelo di tommaso vangelo di filippo vangelo di verità vangeli dualistici cioè manicheo il libro di giovanni evangelista in un'altra opportunità soprattutto se questo video avrà un seguito perché mi è capitato che alcuni video li vedessero decine di migliaia di volte in otto mesi e altri decine di volte in otto mesi però in un altro video farò degli approfondimenti sui vangeli gnostici in pratica soprattutto i cattolici si sono sentiti in vena di uccidere chi leggeva i vangeli apocrifi e i cosiddetti eretici ma dopo secoli e secoli Dopo Migliaia di anni già con eh, Giovanni XIII e Giovanni Paolo II si sta riabilitando la figura dei cosiddetti eretici, tipo Giordano Bruno, che gli hanno costruito un monumento, gli hanno eretto un monumento. Quindi è possibile che la Chiesa cattolica cambi la sua prospettiva riguardo i Vangeli apocrifi, poi ho anche letto la cena segreta che era la Bibbia dei Catari edito dalla Adelphi edizioni e come dire ci sono state tante purghe nel seno della cristianità per meglio dire tante inquisizioni perché la gente spendeva del tempo in elucubrazioni del tipo dio e trino e uno e ambo no e cinquino o equaterno cose che oggigiorno fanno ridere persino per chi come me ha abbracciato la professione di fede ma è rimasto ateo invece a quell'epoca si perseguiva si uccideva la gente se diceva che no che la trinità era così o cosa eh, si facevano dei concili come quello di nicodemo eh, e si stabiliva che cos'era canonico coloro i quali rimanevano adorando ciò che era considerato non canonico erano degli eretici innanzitutto da perseguire moralmente e poi anche fisicamente infatti le, le persecuzioni agli eretici e le inquisizioni all'inizio eh, non erano fisiche ma erano delle espulsioni eh, e poi alla fine arrivarono a essere dei delitti fisici delle torture non era permesso uccidere, ma facevano patire così tanto il corpo che questo non reggeva più e moriva. Ecco perché la maggior parte degli inquisiti accusati di eresia, di stregoneria e di apostasia erano torturati a morte. Difficilmente gli si gli eh, condannava a morte subito perché era proibito uccidere allora gli si sottoponeva a un'agonia prolungata magari in varie sezioni di tortura e sapevano che prima o poi il loro organismo avrebbe ceduto alle torture e quindi gli si uccideva però attraverso l'agonia non attraverso un'esecuzione diretta e immediata il più delle volte e si sottoponeva all'agonia della tortura, come dire, non li castighiamo e li castighiamo in proporzione al loro delitto. Siccome sono stati molto cattivi perché sono stati apostati e hanno venduto la loro anima al diavolo, perché siano ad esempio a tutti gli altri e non contagino l'esempio, eccetera. Allora li condanniamo a un'umiliazione e a una tortura molto prolungata, ben sapendo che moriranno, ma non li uccidevano direttamente, li mettevano nella gogna o nel palo del drogo, poi davano fuoco al drogo, e poi è logico che arrivavano a morire, quindi erano condannati alla tortura che sapevano che poteva condurre anzi portava certamente alla morte tipo che i bestemmiatori immergevano nell'acqua fredda di un fiume tante tante volte e qualche volta poteva pure succedere se continuavano a sbrettare che annegassero oppure che eh, morissero di un infarto procurato dal freddo o dagli spazi di temperatura quindi che dire? Molte persone nel mio carattere di individuo che ha abbracciato la professione di fede mi chiedono, ma come si possono fare certe cose nel nome di Dio? Ed io, care sorelle e cari fratelli, rispondo loro, ma certo che si possono fare. Tutte le cose che si vogliono in nome di Dio proprio perché dove sta Dio? Dove sta? Chi può dimostrare che Dio? Dice questo. Dice quello, dice l'altro. Dio non esiste e lo sappiamo tutti i prelati. Non lo sapete voi che siete stupidi e che ci fate vivere col vostro 8 per mille o 5 per mille, però a parte quello. Chiunque può autonominarsi unto dal Signore e fare quello che più gli guarda e più gli piace nel nome di messaggi che riceve dall'alto. Incluso quando non c'è fede molti pazzi schizofrenici che non sanno riconoscere i loro stessi pensieri credono di ascoltare voci da fuori e quindi se non imputano l'origine della voce che ascoltano, a una persona è sicuro che sarà o il demonio o dio a parlargli quindi molti in buona fede molti che sono stati santi ispirati in realtà ascoltavano i loro stessi pensieri le persone normali possono dare volto e nome ai propri pensieri facendo parlare nell'immaginario persone fittizie o che hanno conosciuto ma sanno che sono i loro pensieri Ecco perché qualcuno riesce a essere uno scrittore e a immaginarsi scenari e persone che parlano. Invece gli schizofrenici non riescono a, a sapere che sono i loro pensieri, credono che sono voci dall'esterno e quindi in nome di un Dio che si immaginano loro, che sono nient'altro che i loro pensieri che provengono dal loro stesso cervello, magari decidono. Di fare qualche guerra di punire persone di perseguitare tutti i più grandi inquisitori per me sono stati schizofrenici beh come dire c'è molto da dire su questo tema ma voglio fare un video corto corto perché ho voluto trarre spunto da questo testo di vangeli apocrifi per dirvi i testi canonici non sono nient'altro che il ridere digest del, del cristianesimo. Hanno preso dai testi non canonici e considerati eretici e apocrifi, ed anche dalle altre religioni monoteistiche, monolatriche e pagane, quanto hanno ritenuto opportuno nei secoli per arricchire le traduzioni cattoliche. Non vi scordate che i sacerdoti cattolici portano la mitra che era dei sacerdoti mitriaci. Fra le altre cose, che Gesù Cristo ascese nel suo corpo di carne in cielo dopo tre giorni eh, essere morto quindi di essere risorto così come sarebbe asceso in cielo nel suo corpo di carne dopo tre giorni romolo il fondatore dell'urbe non vi scordate che la vergine maria partorì in stato di grazia cioè vergine proprio come molte altre eh, madri di personaggi illustri incluso giulio cesare perché nacque secondo la leggenda dal fianco di sua madre in un'epoca in cui non si poteva praticare per ragioni pratiche il parto cesareo è stato eh, gli ultimi secoli si è iniziato a praticare il parto cesareo eppure giulio cesare già sarebbe nato col parto cesareo da una madre, quindi vergine, come Gesù Cristo. Molti elementi che sono stati presi da altri culti e da altre culture. È stato tutto riciclato. Io vi dico, siccome YouTube non mi paga ancora, cerco eh, di abbracciare la professione di fede. Vediamo se riuscirò a guadagnare qualcosa. Intanto mi sto preparando sto studiando voglio essere seminarista però non riesco a trovare eh, i testi dell'edizione paolini allora eh, leggo i vangeli apocrifi poi ciò anche della delfi i vangeli gnostici ciò della delfi la cena segreta o l'ultima cena catara e ciò anche eh, della delfi eh, le apocalisse gnostiche del vecchio testamento non ho nulla di canonico né del vecchio testamento né del nuovo ciò tutte cose che sono apocrife ed eretiche però eh, visto che quelli che più ti danno lavoro in italia sono i cattolici penso di studiare per conto mio per poi rendere degli esami indipendenti o liberi e, e quindi poter entrare nel noviziato e prendere i voti eh, clericali diventare un prete intanto c'è già l'abito dicono che l'abito non fa il monaco poi comunque il monaco se sarto può fare l'abito anche se non tutti i monaci sono sarti molti sarti diventano monaci quindi un monaco che si faccia l'abito lo trovi poi eh, chi è monaco da molto tempo ci prende l'abito non in senso figurato perché l'abito se lo prende da subito quando lo ordinano monaco ma ci prende l'abito a essere monaco non so se mi spiego ma nel caso mio non me ne fotte di meno che l'abito non fa il monaco. Io infatti ambisco a essere eh, porporato. Il momento che mi sono annunciato. Allora cari sorelle e cari fratelli, care figlie e cari figli miei, è arrivato il momento del solene comiato e io vi benedico nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen nel nome di quel dio a cui oggi nessuno crede perché siamo anche noi del clero tutti atei ma se volete la eh, indulgenza dei vostri peccati se volete la soluzione plena non dovete far altro oltre che essere buoni eh, praticare opere pie fare le cazzate varie che voi già sapete e non praticate e non rubare non uccidere non stuprare non incendiare l'altro eh, non tagliargli la gola non cagargli la vita insomma ma se voi volete l'indulgenza plenaria e eh? dovete innanzitutto vedere tutti i miei video del can di questo canale sant'enciano poi li dovete commentare tutti uno a uno e poi a tutti i video che guardate gli dovete mettere un like allora nel nome del padre figlio spirito santo tutte le vostre colpe tutti i vostri peccati, tutte le vostre macchie saranno pulite e voi uscirete immacolati ed andrete nel regno dei cieli. Soprattutto, più guarderete i miei video e più li compartirete, li diffonderete in rete e più sarete assolti dai vostri mali, dai vostri peccati, dai vostri mali dell'anima. Quindi, guardateli. Una, dieci, cento, mille volte ciascuno sono più di 600 E poi fateli guardare a tutti nelle vostre case, fra i vostri familiari, fra i vostri parenti, fra i vostri amici, anche fra i vostri nemici, perché anche loro devono lavare i, i loro peccati, i vostri i loro peccati, i peccati di, di tutti. Ed adesso Sua Santità! monsignor Arcivescovo e Reverendo Saint Jean vi saluta. Aspetta, come sono messo male l'anello? Deve, deve sembrare ecco, se no era un'opica cina degli indiani del Nord America. Invece, così è l'anello d'argento che poi non è d'argento è di ferro. Ma vabbè, e ad adesso il vostro. Arcivescovo, Monsignore, Arcidiacono, Arciprete Santencian, Arcicardinale, che saluta nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo e mi raccomando, vi assolverò plenariamente se metterete like e commenterete questo video e lo farete. Tutti i video dei miei canali e vi iscriverete, se no, purtroppo, ahimè, sarete degli eretici e ci sarà la perdizione nell'inferno e l'abominio in Lucifero. Arrivederci, e grazie. Ciao, sorelle e fratelli, al vostro Satan Chan.